Allora, vediamo come mettere in pratica eh, le cose che ci siamo detti prima, cercando un po' di immaginarci come organizzare il codice del nostro simulatore. Allora, il simulatore si basa, dicevamo, fortemente su una struttura dati ordinata nel tempo, una cosa prioritaria che chiamiamo lista degli eventi o coda degli eventi. E poi un blocco di simulazione, chiamato Simulation Core, dove effettivamente viene simulato il comportamento del sistema. Simulato il comportamento del sistema in risposta ad ogni singolo evento, ad un singolo evento. Quindi cosa fa il simulatore? Lui lavora, vive in un loop, in cui all'interno di questo loop ogni tanto chiede alla lista alla coda degli eventi dimmi qual è il prossimo evento da elaborare la coda degli eventi dirà guarda è successo questo evento in questo istante di tempo a questo orario e lui internamente con la conoscenza del sistema decide che cosa sta succedendo quali sono le conseguenze di questo evento il che può generare ovviamente nuovi eventi che vengono buttati dentro la coda degli eventi verranno poi quindi questi eventi sono cose che nel futuro succederanno io ho capito elaborando questo evento, che nel futuro succederanno altre cose e quindi mi annoto che dovrò poi considerare le conseguenze di queste cose quando sarà il momento più opportuno. Il momento più opportuno sarà quando questi stessi eventi verranno poi estratti dalla coda. Ricordiamoci che questa è una semplice lista, ordinata per priorità, ma è sempre una lista, quindi qui dentro non avviene, non capita niente, ciò che metto dentro è esattamente ciò che esce fuori, semplicemente esce fuori in un ordine particolare. Tutta l'elaborazione invece avviene nella parte sottostante. Questa sopra è semplicemente una, una lista, di, una, una lista or, eh, ordinata per priorità. Cioè ordinata per tempo, per istante di tempo. Eh, cosa fa il simulatore? Beh, il simulatore aggiorna delle variabili che descrivono cosa sta succedendo. Io qui esagerando l'ho chiamato lo stato del mondo il, o il modello del mondo, che è il mondo. Ovviamente la parte di mondo Simulata da questo simulatore con la precisione a cui questo simulatore la vuole generare, quindi, forse nel nostro caso, dei ehm, degli ascensori lo stato del mondo è eh, la posizione di ciascun ascensore e la posizione dei piani in cui ci sono state le chiamate e cose di questo genere. Alcune informazioni che descrivono, danno una fotografia istantanea di che cosa sta facendo il sistema in questo istante di tempo. Se cioè, parlassimo del. Ehm, pronto soccorso lo stato del mondo sarebbe l'elenco delle persone in attesa e eh, l'elenco delle persone attualmente in visita da parte dei vari diciamo così, studi medici dei vari medici che ci sono diciamo, nel, nel pronto soccorso stesso in ogni istante di tempo io posso scattare una fotografia un'istantanea che mi descrive eh, lo stato del sistema lo stato del sistema cambia di conseguenza come conseguenza dell'elaborazione di un evento quindi se qualcuno è sceso dall'ascensore, allora la variabile che mi tiene conto di quali e quante e dove sono le persone sugli ascensori viene decrementata, viene cancellata, cambia qualcosa. Eh, per, in un sistema ad eventi discreti lo stato del mondo può cambiare solo in corrispondenza di un evento, non cambia in altri momenti. Cambia istantaneamente, salta da un valore a un altro solamente in certi istanti di tempo. Quindi noi abbiamo il tempo che è discretizzato, il tempo esiste solamente in certi eventi, in corrispondenza agli eventi, e anche lo stato del mondo che è discretizzato, che può cambiare di un, da un valore a un altro valore, staccato, eh, in, istantaneamente in corrispondenza di questi eventi. Quindi non c'è nulla di continuo questo, che varia continuamente. Lo stato del mondo. Può essere modificato in risposta ad un evento, può essere letto, cioè eh, il sistema, il simulatore capisce come reagirà il sistema anche in funzione dello stato del mondo. Quando io premo il bottone, io vado, eh, il simulatore andrà a vedere c'è un ascensore libero. Se c'è un ascensore libero, metto in movimento quello. Se c'è un ascensore libero, magari è già al piano, ok, apro direttamente la porta. quindi per, per capire come elaborare questo evento devo conoscere lo stato del mondo. Conosco lo stato del mondo, decido come elaborare questo evento e quindi di conseguenza genererò gli eventi futuri e, e aggiornerò di conseguenza lo stato del mondo sulla base di ciò che ho fatto. E poi, e poi itero e poi ricomincio. Ovviamente tutta questa iterazione avviene sulla base di alcuni parametri di scenario che impostiamo dall'esterno, che quindi non sono sotto il controllo del simulatore, ma sono delle variabili di ingresso che il simulatore subisce, in qualche modo deve tener conto, che ne so, il numero di ascensori che abbiamo, il numero di piani, il numero di persone, sono tutti parametri che ci permettono di modulare lo scenario e eh, che quindi in funzione, cioè variando questi parametri, il simulatore andrà... Cioè, farà delle traiettorie diverse, no? quindi si comporterà in modo diverso. Poi a me cosa interessa alla fine della giornata? Chiaramente non mi interessa il numero di quanti esattamente quali e quanti viaggi hanno fatto gli ascensori simulati. Mi interesseranno dei, dei valori più sintetici, dei valori più riassuntivi, delle misure chiave che mi dicano, ad esempio, non parlavamo nell'ora precedente, il tempo medio di attesa e il consumo totale di energia della giornata. Allora, tutto questo simulatore, alla fine, simula tutti i meccanismi di funzionamento del sistema, ma alla fine mi deve dare dei numeri, pochi numeri importanti, in modo che io poi possa giocare variando gli scenari del parametro, i parametri dello scenario, scusate, variando i parametri dello scenario e vedendo come si, che impatto hanno sulle misure più importanti di interesse. E da lì poi posso usare questo gioco per determinare quali siano i parametri effettivi che dovrò usare nella progettazione del sistema. Quindi questa macchinetta qui che gira e fa evolvere il mondo secondo certe regole mi serve semplicemente per calcolare alcune misure chiave come funzione di alcuni parametri solo che questa funzione analiticamente non la sappiamo scrivere e quindi la calcoliamo in modo approssimato. Ecco, la lista degli eventi alla fine, altro non è che appunto una coda prioritaria in cui la priorità è data dal tempo, quindi sicuramente la rappresentò con degli oggetti di cui una proprietà sarà sicuramente il tempo. Che tra l'altro il tempo non c'entra nulla col tempo reale, no? chiaro. È un tempo in cui sto simulando l'evoluzione di questo sistema. Questo futuro simulato, quindi la coda degli eventi, conterrà solamente eventi futuri che devono ancora accadere, che io prevedo che accadranno sulla base del mio modello di calcolo. E poi probabilmente eh, conterrà anche dell'informazione aggiuntiva che mi descrive che cosa starà succedendo, uso il futuro, Um, ad esempio è stato chiamato l'ascensore oppure l'ascensore è arrivato una persona è salita, una persona è scesa quindi gli eventi che possono accadere sono, diverse, sono di diverse tipologie quindi avrò un elenco di tipi possibili e dei valori cioè è stato chiamato, sì ma a che piano? al piano 5 è arrivato ma dove? al piano 7 okay? quindi tipicamente avrò all'interno dell'oggetto che rappresenta l'evento sempre un valore intero reale che mi rappresenta il tempo sempre, quasi sempre un valore discreto che mi rappresenta il tipo di evento e poi informazioni aggiuntive che dipenderanno dal tipo di evento okay? eh, la coda prioritaria contiene questi eventi e il simulatore è interessato sempre solo al primo estraggo il primo vado a vedere che tempo è quindi l'orologio, se prima era al tempo 3, estraendo questo primo evento salterà di colpo il tempo 7, Tutto ciò che è successo tra il 3 e il 7 non lo vedo, poi dopo salterà al tempo 9, e c'è cioè che è successo tra il 7 e il 9 non lo vedo, Estraggo il 7, dicevamo, vado a vedere che cosa è successo, vado a vedere quali sono i suoi valori, e poi no, eventualmente aggiungo nuovi eventi. La simulazione si ferma, quando la coda è vuota, quando la coda degli eventi è vuota non c'è più nulla da fare, il simulatore non può inventarsi nulla, oppure si ferma quando lo dico io, se ci sono delle simulazioni che in realtà di per sé si genererebbero degli eventi in continuo, quindi non si fermerebbero mai, decido io di fermarla, che ne so, quando il tempo è arrivato a 10.000, quando ho simulato 5.020, decido io un criterio di stop che sia aggiuntivo rispetto allo svuotamento della lista. Chiaramente se la lista è vuota non posso andare avanti, mi fermo lì, però eh, possono esserci di altri criteri che dipendono dal tipo di, di, di simulazione che voglio fare. Quindi dal punto di vista di un oggetto Java, questa classe simulatore com'è fatta? Vabbè, dovrà avere una classe che contiene degli oggetti privati, le proprietà, di cui sicuramente una è la coda degli eventi, gestita dalla classe simulatore, sarà una priority queue di oggetti di tipo evento che dobbiamo definire. Poi dovrà avere una serie di proprietà che rappresentano lo stato del mondo, chiamiamolo pure così. Cioè tutte le variabili di interesse che rappresentano lo stato corrente del sistema. Poi dovevo avere dei metodi, io qua ho inventato dei nomi, set parameter qualcosa, cioè dei metodi per impostare dall'esterno, per dire al simulatore, quali sono i valori di questi parametri da simulare. Questi valori qua li possiamo dare che ne sono nel costruttore, oppure possiamo avere dei setter per impostarli, no? possono avere un valore di default, ma sono valori che dall'esterno si possono solamente impostare. E alla fine avremo delle misure, dei getter, che diranno quali sono i valori, dei valori delle, delle misure effettivamente calcolate. Quindi dal punto di vista di chi usa il simulatore, semplicemente dice che okay, questi sono i parametri di lavoro, vai, run, fai tutta la tua simulazione e dammi alla fine i risultati che ho ottenuto poi magari interattivamente l'utente cambia qualche cosa e partirà una simulazione nuova con dei parametri diversi e io qui ho aggiunto anche un altro metodo prima del run, prima di fare run chiaramente se io faccio run con la coda vuota l'esecuzione eh, si ferma subito quindi in qualche modo dovrà esserci un meccanismo per alimentare la coda almeno all'inizio della simulazione quindi all'inizio di simulazione questo caricamento iniziale della coda può essere ti do un elenco di eventi iniziali, ti do una distribuzione statistica nel tempo dell'arrivo delle richieste, ti do qualche meccanismo che comincia a prepopolare la, la coda con alcune richieste iniziali. Poi questo meccanismo qua di caricamento della coda possiamo decidere se il simulatore se la carica da solo oppure se è dall'esterno che ti passo gli eventi che voglio simulare però sicuramente ci dovrà essere un caricamento iniziale prima dell'avvio vero e proprio della simulazione che qui ho riassunto da questo metodo run e il metodo run non farà altro che estrarre un elemento dalla coda e poi elaborare questo singolo evento quindi qua ho immaginato un metodo tipo process event che prende un evento e decide che cosa fare Eh quindi noi abbiamo all'interno di questa classe delle variabili che rappresentano lo stato del mondo che possono influenzare come viene elaborato l'evento quindi a seconda di cosa sta succedendo di qual è questo valore l'evento viene elaborato in un modo oppure in un altro la richiesta viene accettata o viene rifiutata ad esempio e vengono ovviamente aggiornate deve evolvere questo stato del mondo ed evolve solamente in corrispondenza degli eventi come abbiamo detto ehm Bene, queste cose qua le vediamo direttamente magari nel, nel codice. Okay? Quindi proviamo a, a vedere un primo esempio molto semplice di sistema da simulare, così poi entriamo nel pratico nel capire come è fatta questa classe simulatore. Eh, un esempio di un car sharing, un leggio auto. Allora immaginiamo di voler aprire un'attività un di noleggio auto e ovviamente dobbiamo investire in un certo numero di auto da noleggiare, no? NC, io ho un numero di auto che ho acquistato e che metto a disposizione delle persone che le vogliono noleggiare. E poi avrò della clientela e ipotizzo che i clienti arrivino così, con una certa distribuzione temporale il caso più semplice che possiamo fare è che i clienti arrivino con regolarità, cioè un cliente nuovo ogni tot minuti che non è per nulla realistico però è un punto di partenza cominciamo a partire da lì poi da lì possiamo, potremo poi migliorarlo per, dicendo guarda, la, la densità di, di, di distribuzione dell'arrivo dell degli utenti avrà un certo andamento in funzione dell'ora e allora lo possiamo modificare però partiamo dal modello semplice Quindi, arriva un cliente, arrivano regolarmente ogni tot minuti, 5, 10, 20, 30, questo è un parametro che possiamo provare a cambiare, e cosa succede? Il cliente può arrivare e possono succedere due cose, o io ho ancora delle auto disponibili da noleggiargli e allora le noleggio, oppure non ce l'ho e allora gli dico mi dispiace e ho creato un cliente insoddisfatto. Se la noleggio So che quell'auto lì non ce l'ho più, e quindi il mio modello del mondo cambia, non è più 10 auto in garage, ma ne sono solo più 9, e però so che quest'auto mi ritornerà a una certa ora, dopo un certo tempo di viaggio no, che lui ha speso. E so che quest'auto ritorna. Prevedo che quest'auto ritornerà. Anche qua il tempo di viaggio potrebbe essere. Una, una, una, non è mai una cosa esattamente nota non so mai esattamente a che ora restituirà quell'auto no? possiamo anche concordare un'ora ma magari un po' in ritardo, magari un po' in anticipo allora magari decidiamo così come prima simulazione di simulare il fatto che i clienti arrivino uno ogni 10 minuti e che ciascuna cliente che prende un'auto me la restituisca o dopo un'ora o dopo due o dopo tre in modo casuale no? una variabile casuale uniforme che può avere i valori un'ora, due ore, tre ore lo scopo della simulazione è di calcolare il numero di clienti non soddisfatti alla fine di una giornata di lavoro come funzione del numero di auto che ho. Cioè quante auto devo comprare, qual è il trade-off tra la soddisfazione dei clienti e l'investimento in auto che devo fare. Con queste assunzioni molto draconiane sui, sul, sul comportamento degli utenti e abbiamo dei primi valori, poi da lì potremmo raffinarli, eh? volendo. Ok, quindi, questo è il nostro scenario da simulare. Io ho creato nell'intervallo un progetto vuoto che ho chiamato nole noleggio auto, e possiamo creare, possiamo farci una classe model, cioè un package model con una classe simulatore, così, package model, dentro questo package model mettiamo una classe simulatore ok quindi cosa fa questo simulatore? avrà delle variabili dei parametri di ingresso avrà delle eh, Valori calcolati in uscita, che sono quelli che vede, diciamo l'utilizzatore di questa classe. Poi avrà delle variabili che rappresentano lo stato del mondo. E poi, non ultima, avrà la coda degli eventi. Qui parliamo di proprietà di questa classe, i valori che deve gestire. E questo è valido per tutti i simulatori che faremo. Poi, quali variabili ci mettiamo lì dentro, chiaramente dipende da ciascuna. Allora, i parametri di ingresso, nel nostro caso, quali sono? Vabbè, fondamentale è quello sul numero di auto. Private, int, nc. Number of cars. Poi abbiamo eh, il numero il team, il numero di minuti, entro cui a, si chiama team, eh, sì, il numero di minuti che intercorrono tra l'arrivo di un cliente e l'arrivo, un potenziale cliente e l'arrivo del successivo. E, e T-travel in realtà è un numero casuale, quindi non lo posso rappresentare come una costante. Questo è il vero parametro di simulazione, quest'altra è una costante interna che però volendo potremmo rendere impostabile anche dall'esterno, quindi potremmo dargli un valore di default, che so uguale a 10, ma poi anche fornire un setter in modo che poi chi usa questa classe, se vuole imposta un valore personalizzato, se non vuole invece lo lascia uguale al valore di default. Allora qui abbiamo una prima scelta da fare poiché il nostro simulatore lavora col tempo. Allora come rappresentiamo il tempo? Eh, qui abbiamo due, abbiamo due scelte, due modi diversi. O il tempo lo rappresentiamo semplicemente in modo lineare, quindi con un numero, di, un numero intero, che mi rappresenta ad esempio i minuti dall'apertura del negozio, dello, del noleggio e quindi quando apro avrò il minuto 0, tra mezz'ora avrò il minuto 1800, tra un'ora avrò il minuto 3600, eh e avrò il minuto 30, vado in minuti, non in secondi, tra un'ora avrò il minuto 60, e così via. Alla fine giornata avrò, se la giornata lavorativa dura 8 ore, avrò il minuto 6x8, 480. Quindi mi creo una misura del tempo lineare mia. In alcuni casi può essere più semplice. Oppure uso delle variabili temporali Java normali. Quindi istanti, il tempo sarà un local time, non mi interessa il giorno, mi interessa solamente l'orario perché la simulazione sta all'interno di un'unica giornata, quindi mi basta un local time, non mi serve un local date time e il eh, local time inizierà alle 8 al mattino, sarà alle 8.00, il, il primo evento che ci metto dentro sarà alle 8, l'ultimo evento sarà 8 più 8 6, alle 16, alle 20, insomma, quando voglio terminare. Quindi posso avere una nozione più esplicita del tempo, che secondo me è meglio in questo caso, ci rendiamo conto meglio di che cosa succede, allora in questo caso l'intervallo, se io decido di usare del tempo reale nel mio simulatore, degli oggetti di tipo time, eh, questo 10 è un intervallo di tempo, no? se non sbaglio si chiamava duration, nella libreria java.time. Questa classe duration misura una quantità o un ammontare di tempo in termini di secondi e nanosecondi, che è eh, appunto un intervallo di tempo, un ammontare di tempo, non è un tempo, non è un istante, ma è una, una durata. E quindi potrei dire duration.from uh, of minutes. Dieci. quindi fatichiamo un pellino di più per creare gli oggetti temporali ma poi è anche più chiaro cosa stiamo facendo, quindi anziché dire un int 10 che poi 10 non sappiamo se sono secondi o minuti e rischiamo poi di sbagliare le conversioni come ho fatto io primamente quando ho detto che 1800 minuti era mezz'ora, usiamo gli oggetti veri e propri. E possiamo anche a questo punto, duration, quello che lui si chiamava T eh, travel, potrebbe essere un'ora, sapendo che poi può essere 1, 2 o 3 volte tanto. Questo ammontare che è la durata minima del noleggio. Quindi ho definito delle costanti e questa in realtà non ha un valore di default perché effettivamente è ciò che deve essere impostato dall'esterno. E che cosa viene calcolato in uscita? Alla fine lo scopo di questo simulatore è quello di calcolare, diceva, il numero di clienti insoddisfatti. Beh, il numero di clienti insoddisfatti da, da solo non vuol dire nulla se non so quanti clienti si sono presentati. Quindi mi servirà il numero di clienti totali e il numero di clienti insoddisfatti tra quelli totali, perché se non erano 7 insoddisfatti, e non sono venuti 1000 va bene. Se erano 7 insoddisfatti, e non sono venuti 10, non va così bene. No? Quindi mi servirà declinare questa informazione in due variabili, private int clienti totali, n clienti totali, Ops, qui siamo in Java, quindi in teoria si dovrebbe scrivere così, e un'altra numero clienti insoddisfatti. Questo c'è che dobbiamo calcolare: private con la T. Qual è eh, l'informazione che ci serve per poter gestire questa simulazione? Allora, poi, con lo stato del mondo, di solito, possiamo ragionarci, poi spesso mh, facciamo un'ipotesi iniziale, poi andremo ad aggiungere delle cose, se, quando poi andremo a implementare i veri metodi di simulazione vera e propria. No? Nel senso che non sempre si riesce a pensare all'inizio esattamente cosa serve per descrivere il sistema. Possiamo cominciare. Eh, allora, sicuramente... Qui ci stanno le variabili che descrivono, che servono al simulatore per capire come evolve il sistema, oltre a quelle che abbiamo già visto che sono dei parametri. Allora di sicuro serve sapere quante auto ho in garage. Cioè al mattino ne avrò NC, ma poi a una certa ora, in questo istante di tempo simulato, sono le 9.41 simulate, quante auto ci sono? Allora io posso, eh, mi, mi serve perché se il numero di auto che ho ancora disponibili fosse zero, arriva un nuovo cliente gli devo dire no. Se il numero di auto invece fosse maggiore di zero, gli devo dire sì. Quindi è un parametro fondamentale questo. E tra l'altro ogni volta che do un'auto a noleggio, questo parametro deve in, de decrementarsi. Ogni volta che un'auto a noleggio mi rientra in casa, questo parametro deve incrementarsi. Quindi descrive lo stato del mio sistema. Per differenza io so quante auto avrò fuori, quindi posso scegliere se qui indicare il numero di auto presenti o il numero di auto assenti, è uguale. Poi dove sono queste auto? Chi ce l'ha? Cosa stanno facendo? Non mi interessa. Chi è il cliente? Cioè nel modello che abbiamo, talmente semplice, non mi interessa ancora. Poi se mi dovesse interessare lo complicheremo, ma per ora non mi serve sapere. Anche quando mi ritorna una macchina, a me non interessa sapere chi me l'ha restituita. Mi interessa solo per che la macchina è ritornata e quindi ehm, adesso ce l'ho. Adesso ce l'ho e quindi se arrivasse un nuovo cliente gliela posso dare. Poiché l'abbia restituita il primo o il secondo cliente che è arrivato al mattino, non mi fa differenza. È chiaro che fa differenza in reale, sì, perché devo far pagare Tizio anziché far pagare Caio, è una quantità diversa, ma ai fini del calcolo di questo indicatore non mi fa differenza e quindi non ho un modello, no? quindi quando prima parlavamo di modelli approssimati proprio che stiamo tagliando via tutto ciò che non è assolutamente essenziale per calcolare questo indicatore, quindi in questo caso credo a prima vista così che l'unico stato del mondo che mi serva sia il numero di auto disponibili, adesso E poi avrò il vero cuore del simulatore che è la coda degli eventi, che sarà una priority queue di oggetti di tipo evento. E allora ci chiediamo che cosa contengono questi eventi, questi oggetti. Allora posso creare una nuova classe, posso, devo creare una nuova classe, chiamiamola pure event, che contenga le informazioni sull'evento stesso, allora un evento cosa contiene? Contiene due più uno campi, il primo campo è sempre il tempo, private, a questo punto abbiamo deciso di usare il tempo reale, quindi un local time questo, time. Poi un tipo di evento, cosa sta succedendo, e decidiamo adesso come definirlo, e poi eventuali informazioni aggiuntiva. Eventuali informazioni aggiuntive. In questo caso non ne vedo. Cioè, il tipo di evento cosa potrà essere? Potrà essere l'auto, arriva un cliente, è un evento arriva un nuovo cliente, a una certa ora. Alle 9.47 arriva un cliente. Mi interessano altre informazioni? No, sul cliente non mi interessa. Poi posso avere l'evento, allora a questo punto, quella, quando arriva il cliente io so che o gli do l'auto o non gliela do, va bene. Se gli do l'auto, creerò un altro evento di tipo auto ritorna, che nel futuro ritornerà quest'auto. Il fatto che l'auto esce dal garage non necessariamente mi richiede un altro tipo di evento speciale, perché è contestuale, avviene nello stesso istante di tempo in cui si presenta il cliente, quindi fa parte dell'elaborazione del singolo cliente. Quindi per tenere le cose al minimo questo tipo di evento potrà essere nuovo cliente oppure auto rientra. Non mi sembra che ci siano altri eventi importanti da modellare. Come sempre partiamo dalla versione semplice e poi se uno vuole complicarla la può sempre complicare. Allora, di che tipo è questa cosa qua? Eh, può essere, eh, in questo caso potrebbe essere un booleano, no? Vero o falso, però poco leggibile. O una stringa? Oppure usiamo, visto che deve appartenere a un valore tra un insieme predefinito di valori, possiamo definire ad esempio una. Uh, no, pub, public, una enumerazione uh, che possiamo chiamare event type le numerazioni, non so se l'avete viste già nel corso precedente sono delle sorte di classi di generi che definiscono solo una serie di costanti No, anziché definire tante costanti del tipo public int, eh, che ne so, nuovo cliente uguale 0, public int auto restituita uguale 1, eccetera, eh, definisco le costanti in modo simbolico, dandogli un tipo di dato e questo tipo di dato controlla che ovviamente la costante sia una di quelle che ho elencato qua. No? Quindi il, diciamo che le costanti possono chiamarsi nuovo cliente, e eh, auto-restituita. In questo caso non, non assegno dei valori, quindi il nuovo cliente viene assegnato la costante, vale 1. Se volessi impostare dei valori potrei mettere uguale per inizializzarli, ma normalmente non mi serve. Li uso come valori simbolici distinti. Una enum la posso definire come, come fosse una classe, quindi creo un nuovo file e definisco dentro un'enumerazione, è un tipo del genere di classe, no? eh, che contiene solo costanti pubbliche. Oppure in questo caso io l'ho definita annidata dentro la classe evento. No? Così, è accessibile solamente, diciamo così è accessibile a chi conosce la classe evento, ma è chiaro che è legata molto a questa classe. Quindi dall'interno di questa classe non ho problemi a dire che questo parametro tipo è un event type e quindi può essere un, uno di questi valori. Allora questo è l'oggetto, in assenza di informazioni aggiuntive, è l'oggetto che metteremo nella coda prioritaria. Per poterlo eh, usare devo ovviamente farlo diventare un oggetto vero e proprio, quindi gli do il costruttore, gli darò il get resetter, l'hash code equals e il compare to. Quindi costruttore, ok, poi aggiungo i vari get resetter, dove sei andato, ecco qua, get setter qua, tutto e poi gli, gli, gli aggiungerò hash code equals. Uh, in questo caso metto sia tempo che, che tipo, perché potrei avere eventi diversi allo stesso tempo, e quindi il time da solo non mi basta per distinguere gli eventi tra di loro. E poi infine devo, dicevamo, aggiungere, il più importante che è compareTo, quindi per renderlo implementsComparable di event, dico che devo implementare l'elemento comparable, deve essere confrontabile, quindi devo implementare il metodo compareTo che non farà altro che confrontare i tempi, quindi delego il confronto alla classe time, all'attributo all time, quindi sarà return this.time compare to other.time. Il criterio di ordinamento è esattamente l'ordinamento per tempo, dato dall'attributo time, time, che è un local time. quindi verranno prima gli eventi che hanno un tempo inferiore e nella simulatore degli eventi sarà sempre così no? il criterio di ordinamento è quello temporale quindi questa classe qui come dicevamo non ha nulla se non time Type. il type fa parte di un insieme di valori discreti possibili e con questa informazione di questa classe evento possiamo tornare nel nostro simulatore a definire, a costruire la coda degli eventi propriamente detta quindi sarà eh, una private di nuovo una coda prioritaria, priority queue Ovviamente è generica e il valore del generico è l'oggetto che ci inserisco, quindi sarà event e la chiamo con tanta fantasia Q. Queste sono le variabili principali di questa classe simulatore, poi magari scopriamo che ce ne servono altre, ma cerchiamo sempre però di definirle in queste quattro categorie. Adesso ci sono i metodi. Allora, per le prime due categorie di variabili i metodi sono molto semplici, nel senso che ci saranno i setter per le prime e i getter per le seconde, perché dall'esterno devono poter impostare quelli che sono i parametri di simulazione e poter leggere i risultati della simulazione stessa. Questi sono facili. Costruttore, mi basta... Costruttore potremmo costruire un costruttore che permetta già di specificare NC quando costruiamo la classe. Quindi noi possiamo creare un costruttore public simulatore che riceve un numero di cars come valore iniziale, visto che l'unico valore non inizializzato ti obbligo a, a dirmelo quando costruisci la classe. E poi dentro il dentro il costruttore potremmo fare altre cose. Hm? Poi, appunto, ho gli altri metodi per poter impostare questi valori anche dopo il costruttore, quindi creo dei setter, sorgente, genera, getter e setter, allora per nc mi serve un setter, per tin mi serve un setter, per ttravel mi serve un setter. Per i valori invece di ritorno, Clienti soddisfatti, clienti totali, mi serve solamente il get. Ovviamente dall'esterno non possono essere modificati, ma dall'interno sì. Le altre sono variabili private, quindi non, non devo rendere accessibili dall'esterno. Okay? Quindi ci siamo fatti generare get n clienti totali, get numero di clienti insoddisfatti, set numero di cars, numero tempo di, di arrivo e tempo di viaggio. Ok, e questo l'ha fatto Eclipse, non ci dobbiamo preoccupare. Noi invece dobbiamo preoccuparci degli altri metodi che sono quelli di simulazione vera e propria. E il più importante è un metodo RAM. cioè esegui la simulazione. Ovviamente adesso ci stiamo immaginando la coda vuota, quindi il RAM non sa che cosa fare, ma poi popoleremo la coda. La coda, la quale ovviamente è un oggetto che dobbiamo creare. Non l'abbiamo solo dichiarata, quindi conviene nel costruttore creare la coda, come ovviamente una nuova priority queue vuota di tipo event. Allora, cosa fa il metodo run? Il metodo run esegue la simulazione, quindi lui nella sua vita è un grosso loop in cui dice finché c'è roba nella coda prioritaria, ho qualcosa da fare quindi finché la coda non è vuota non è vuota is empty, not is empty eh, devo processare il prossimo evento event è uguale this.q. Punto ottiene e rimuove la testa della coda o ritorna a null se questa coda è vuota ma noi abbiamo appena controllato che non è vuota estrae un evento ed elabora un evento quindi possiamo delegare l'elaborazione dell'evento a un altro metodo a cui passo questo evento e dico ok senti, caro metodo process event, vai a vedere cosa è successo e decidi. Basta, questo è il metodo run, in questo caso molto semplice. Tutto il lavoro lo farà quel process event, che invece è un metodo più di basso livello. Facciamolo pure a creare qua privato, benissimo. No, questo qui sta solo togliendo dalla coda. Quindi se c'è qualcosa dentro lo estrae, li estrai uno per volta e li estrarrà in ordine di tempo. Questo è tutto il lavoro che fa la coda prioritaria in automatico per noi. Poi no, una volta che abbiamo un evento, cosa dobbiamo dire? In qualche modo il tempo di simulazione è gestito in modo sottinteso, implicito. Che ora è adesso? È l'ora dell'evento attuale. Ogni volta che viene stato un evento, quello è ciò che mi dice il tempo attuale. E l'evento può essere di due tipi. Quindi, ad esempio, potrei usare, in modo molto semplice, uno switch sul tipo di evento e appunto getType, E dico, senti, a seconda che il tipo di evento sia, ecco, il fatto di aver definito il type come un'enumerazione permette di far sì che quando io faccio qua il controspazio per l'autocompletamento mi dà già i valori che posso, da, che posso inserire. Eh? E posso inserire solo quelli e lui si accorge se mi dimentico qualcuno e mi dà errore. Quindi nuovo cliente è una possibilità Break, altrimenti case l'altro auto restituita che è l'altra possibilità e qui dentro ci metterò il codice che dice cosa succede se arriva un nuovo cliente e dice cosa succede se viene restituita un'auto in questo caso ho fatto uno switch sul tipo di oggetto sul campo type no? in questo caso avevo solamente due possibilità quindi ah, è abbastanza semplice possiamo anche fare semplicemente una if Se nel caso in cui avessimo dei tipi di eventi più complicati in realtà potremmo usare anche la programmazione oggetti creando tante sottoclassi di evento e facendo in modo che ogni evento abbia un suo metodo process che sappia che cosa fare la sottoclasse no? però eh, per evitare questi switch sulla tipologia si possono usare sottoclassi, ciascuna ha il proprio metodo e quindi dal metodo run chiamerò event.processati da solo e lui a seconda della sottoclasse a cui appartiene sa che cosa deve fare. Può, quando effettivamente avessimo molti casi converre, potrebbe convenire, magari gli esercizi più complicati proveremo a vederli anche con sottoclasse. Altrimenti lo stiamo facendo in modo grezzo, facendo una, if, una serie di if sul valore di un parametro. Allora, parto da auto restituita. Cosa devo fare quando un cliente mi restituisce un'auto? Devo aggiornare il modello del mondo. Allora, devo capire se l'azione che devo compiere dipende in qualche modo dai parametri o dal modello del mondo attuale. No. Quindi non devo, devo fare sempre la stessa cosa, incrementare il numero di auto disponibili. Quando restituisce un'auto, incremento il numero di auto disponibili, devo in qualche modo modificare questi valori? No. Quindi l'unica cosa che devo fare qua dentro è this punto, auto disponibili, no, autodisponibili, più più. Mi è rientrata un'auto. Non ho bisogno di aggiornare le variabili calcolate non ho bisogno di generare nuovi eventi, cioè in conseguenza del rientro di quest'auto, devo prevedere nuovi clienti o nuove auto restituite? No, è finito lì. Invece sul nuovo cliente è un po' diverso, perché quando arriva un nuovo cliente può darsi che io abbia un'auto da dargli oppure no. Sicuramente se è arrivato un nuovo cliente il numero di clienti totali si incrementa, perché è arrivato, poi può essere soddisfatto o no? Adesso lo vediamo, lo vediamo in base a che cosa? In base allo stato del mondo, se lo stato del mondo mi dice che ho ancora auto disponibili, allora è un cliente soddisfatto, altrimenti è un cliente insoddisfatto e allora ops, dove sono andato col mouse? Allora dovrò dire che il numero di clienti insoddisfatti adesso ne è uno in più, Quindi l'elaborazione di un evento dipende dallo stato attuale del sistema. Se invece ho almeno un'auto disponibile gliela posso prestare. Ehm, quindi se gliela presto vuol dire che non ce l'ho più, a decremento, e prevedo che quest'auto rientrerà. Quando? E beh, dovrò creare un nuovo evento di tipo rientro auto, impostato a un tempo pari al tempo attuale, più 1, 2, 3 volte il, la, la durata di travel. Quindi come prima cosa dovrò estrarre un numero casuale tra 1 e 3, eh, come mat.random, non c'è un random, non mi ricordo mai, mat.random esiste e mi dà un numero casuale tra 0 e 1 non mi ricordo se esiste già un metodo che mi restituisce numeri interi vabbè int il numero di ore sarà allora matro mi dà un numero tra 0 e 1 io quindi lo voglio tra 0 e 3 anzi tra 1 e 3 ok? Quindi l'intervallo 0,1 lo moltiplico per 3, mi dà un intervallo da 0 3, estremo 0 incluso, 3 escluso, quando diventa tronco intero sarà 0, oppure 1, oppure 2, ci sono 1 e allora il numero di ore è 1, oppure 2, oppure 3. Questa è la stocasticità che ho in questo modello. Quindi avrò un'ora di arrivo, un'ora di arrivo, di rientro dell'auto, che sarà pari all'ora attuale, l'ora di rientro che cos'è, è l'ora di adesso, l'ora di adesso come, chi è che me lo dice che ora è? L'evento è punto get time, plus la durata, Eh, non so se c'è un times no non si può moltiplicare allora facciamo così devo dare un numero di ore moltiplicando per quella cosa lì quindi è una duration punto of hours ore moltiplicato t travel punto 2 uh, hours. Sto facendo un giro storto perché ho scelto di dare una duration. Quindi t travel è una duration in ore. La converto in ore, la moltiplico per il numero di ore che ho, ricrea un oggetto duration. Potevo pensarci meglio. Ma la cosa chiave è che io ho qua una durata che può essere un duration di un'ora, duration di due ore, duration di tre ore e sommo al tempo corrente con questo plus e mi dà un nuovo local time. Il plus prende un local time e ci aggiunge un temporal amount, in questo caso una duration. Quindi aggiungo al tempo corrente una durata che ho calcolato in modo pseudo-casuale tra tre valori possibili. E allora a questo punto posso creare un nuovo evento dicendo ok, io so che quest'auto che ho appena analoggiato rientrerà. Creare un nuovo evento significa semplicemente aggiungere alla coda un nuovo oggetto di tipo evento e il costruttore cosa richiede? Richiede un time e un type il time è l'ora di rientro il type sarà la costante la costante auto -restituita. fatto Adesso, quindi abbiamo il metodo run che lavora la coda, nel caso in cui l'evento sia nuovo cliente eh, si genera un nuovo evento a un certo istante di tempo, non mi devo preoccupare se questo evento è prima o dopo altri eventi perché ci pensa la coda prioritaria a inserirlo nel punto giusto. E so che dovrà essere restituita l'auto e quindi prima o poi questo stesso evento che ho inserito qui con in questa add, me lo ritroverò, e lo elaborerò. Alla fine della giornata dovrei avere il numero di auto giuste. Ok, eh, cosa manca? Manca il caricamento iniziale degli eventi. Quindi prima di attivare la simulazione devo prepopolare la coda degli eventi. Come? Beh, Potrò simulare magari dalle 8 del mattino alle 16 nel pomeriggio l'arrivo di clienti ogni 10 minuti e quindi inserirò nella coda degli eventi tutti questi arrivi di clienti quindi possiamo dire public carica coda void in cui cosa farò? inserisco nella coda tanti eventi a partire da un'ora di partenza quindi local time ora che saranno ad esempio l'8 del mattino quindi local time of 8.0 ok, of prende ora e minuti. E poi finché l'ora è precedente all'ora di chiusura, quindi ora punto, before, is before dell'ora di chiusura, quindi che, lo, che può essere un local time dal 16, ad esempio, finché l'ora è precedente allo punto all'orario di chiusura aggiungo un evento in cui arriva un cliente in questo istante di tempo quindi this.queue.add new event tempo e tipo il tempo è l'ora il tipo sarà nuovo cliente e poi incremento l'ora ora, ora uguale ora punto plus team team era la costante che avevamo i 10 minuti no? la duration che rappresentava 10 minuti per default facciamo scusa fatti a chiamare carica eventi carica coda non mi piace o eventi iniziali insomma quindi questo vuol dire che prima di chiamare il metodo run se chiamo questo metodo lui precarica tutti i clienti tutti gli orari di arrivi di questi clienti e poi run deciderà che cosa succederà a questi poveretti. A questo punto possiamo provare a testare il tutto con una bella classe test simulator simulatore il suo main in cui creerò un nuovo simulatore sim sì, uguale new simulatore in cui devo passare il numero di auto che simulo allora noi abbiamo una roba in cui arrivano 6 clienti all'ora okay, e tengono le auto fuori una, due o tre ore, diciamo in media due ore. Quindi, un numero ragionevole di auto con cui partire potrebbe essere 12. No, 6 clienti all'ora, tengono l'auto due ore, ogni due ore mi vanno fuori 12 auto, ma mediamente mi rientrano 12 auto, forse. Proviamo, è una simulazione. Prendiamo un valore iniziale e vediamo cosa succede. A questo punto eh, chiedo al simulatore di caricare gli eventi e poi di eseguire la simulazione. Qua in mezzo, prima di fare i caricamenti in run, volendo avrei potuto modificare i parametri team, i parametri... Eh, di tre parametri della simulazione no? thing, travel e nc nc in realtà l'abbiamo già appena specificato quindi. e alla fine possiamo dire eh, allora ho simulato su system.out.println eh, posso dire clienti quanti sono stati sim.get numero clienti totali più virgolette spazio di cui un certo numero, qual è questo numero? è, eh, fammi andare a capo, caro. di cui sim.get numero clienti insoddisfatti, insoddisfatti. e punto e virgola. Ma no, non fare così. Vabbè. Quindi stampa clienti 800 di cui tanti totin insoddisfatti E proviamo a vedere cosa succede. No, qui c'è qualcosa che. Sta, sto lavorando abbastanza male, se su 48 clienti ne ho 48 insoddisfatti. E certo. Perché, perché i clienti sono insoddisfatti? Perché io decido che non ci sono auto disponibili. Ma autodisponibili non l'ho mai inizializzato. Quindi quando creo il simulatore dovrò anche inizializzare lo stato del mondo, altrimenti il sistema non sa. Quindi una volta che so che ho NC auto, allora anche le auto disponibili sono NC iniziali, il valori iniziali delle auto disponibili. Non avevo messo questo, questo rimaneva a zero e quindi tutti i clienti venivano rimbalzati. Lo stato del mondo all'inizio della simulazione dipende dal valore dei parametri. A questo punto dovrebbe funzionare meglio. 48 clienti di cui 5 insoddisfatti. E se faccio RAM più volte, vedete che il numero di insoddisfatti cambia un pochino: 3, 4, 5, 6, ovviamente perché il numero di le ore per cui l'auto è fuori, in questo caso è andata bene la giornata, avevo tutti i clienti che gli hanno restituito l'auto in fretta e altre giornate invece vanno, meglio, vanno meno bene. Quindi volendo, usando questo simulatore, uno dovrebbe, poiché è un modello leggermente stocastico, il valore di uscita non ha senso preso singolarmente, ma ha senso preso dopo un certo numero di ripetizioni della simulazione stessa. Se volessimo vedere cosa capiterebbe se anziché 12 auto ne avessimo solo che ne so, 8 e avrei il numero di insoddisfatti che è decisamente gira direttamente su valori superiori, se volessi avere invece 0 clienti insoddisfatti non so mi bastano 15 auto, spendo un po' di più però allora qualcuno con 1, 0, 2, c'è sporadicamente 3, 0, non mi basta ancora. Eh, vabbè, sulla base dei numeri che ho io so già che devo avere almeno 18 auto, con 3 all'ora, perché al massimo stanno fuori 3 ore. Eh? Infatti con 18 auto mi aspetto che gli soddisfatti sia sempre pari a 0. Adesso in questo caso l'ho potuto calcolare, sapevo mente che doveva fare 18, e non ha senso comprarne 19 perché non lo userò mai con questo modello. Però, se il modello è più complicato, se io decidessi che gli utenti non arrivano esattamente ogni 10 minuti, ma arrivano con una distribuzione diversa e che la durata del noleggio può essere diversa, non riesco più a calcolare a mano, fare 6x38, 6, per 3 18, 6 gli utenti all'ora per 3 ore di noleggio e avere un numero certo. E lo scoprirò invece provando a variare i parametri e vedere che, che i risultati saltano fuori. Dopodiché uno dice. Mi conviene spendere per 18 auto ed avere 0 clienti insoddisfatti oppure accettare alcuni clienti insoddisfatti e risparmiare il costo di 6 auto? Beh, questo lo decidete, voi che siete gestionali. No? Però qua ho lo strumento per poterci ragionare su. Non ti dà la risposta in simulatore alla domanda, ti dà lo strumento per capire le conseguenze di varie scelte. Adesso questo è molto grezzo perché è un main, ma voi immaginate che si possono modificare altri parametri, che ci sia un front-end grafico, questo è il tipo di strumenti che andremo a creare. Questa è una simulazione molto semplice perché si basa su un modello basato su una variabile sola, le auto disponibili. Però l'idea è sempre la stessa, la struttura del simulatore è sempre la stessa. Si complicherà un pochino il tipo di eventi, si complicherà un pochino la logica di gestione del singolo evento, ma diciamo così, cercheremo di lavorare su eh, tipi di problemi che siano riconducibili a questo schema generale. Okay? Allora Se non ci sono domande io avrei finito per oggi, vi salvo subito su GitHub questo progetto, così vedo alcuni sguardi inquisitori perché magari sono perse alcune linee e ve lo committo così lo potete consultare. Per oggi grazie di tutto.